Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007 siamo tornati su Super Mario Galaxy. In questa parte dobbiamo fare la seconda galassia del, della camera da letto. Quindi dirigiamoci subito. Allora, in questa nuova galassia ci sarà un nuovo power up che conosciamo tutti, quindi non ve lo spoiler, però probabilmente rimarrete delusi appena lo vedrete. Quindi galassia vulcano ghiacciato, montagna ghiacciata scivolosa, Il che vi dà questo? Esatto. Che di ghiaccio per non è quello. Esatto. Esatto Sì, tu spoilerò il boss subito Non è un boss, non spoilerò Marco. Ah, come si va avanti? Qui dovete ground poundare no. tutto. Parlare con i pinguini <coughs> Ehi, anche tu stai facendo esercizio di pacchiancio? <coughs> allora facciamo una gara, prova a prendermi se c'è Grazie, ma no grazie però in purtroppo dobbiamo farlo per proseguire. Ok. Oh, no, non pure sotto, non è giusto così. così eh, si vince se non ti accettarlo da quando cambia da assolutamente ecco e ora lo butterò di sotto proprio con il Mario 64 mm. per il fatto con la vittoria di patronaggio che ti ritrovi potresti avere delle chance non fare penso. cosa non penso piega pinguino e il cappio yeah. yeah. delle chance ovviamente a battere il boss intendo Forse. Nintendo. No, no, no, no, no. Mio, mio, mio, mio. è l'aria. E cominciamo già. Oh, e ora l'ho ricollegato. Che cosa vuoi dalla vita mia? Madonna, ma perché fa così? Non lo so. Non leggo il cartello, so. non mi interessa. So. Mi stanno sempre più fastidio. Che, no? che è? Perché l'acqua fa male con l'acqua. L'acqua fa male, male. con fa, fa, fa male. Ecco qui il fiore di ghiaccio. Ovviamente non possiamo fare nulla come al solito che qua. si magari invece che fare i salti mirabolanti che non puoi fare mirabolanti fai il giro Lì c'è una vita ma dopo non porta nient'altro. Non serve che metti sempre pausa, solo quando. Sì, serve perché sennò cammina da solo. E che ne sai che cammina da solo? Lo so se perché succede. No, invece sì, succede sempre. Mm. Dove fare il salto dietro, ma no, non l'ha fatto fare. Guarda perché se non ghiaccio non puoi fare niente di stasera ah, scivola ecco perché ok allora no, vediamo così vi potete raffreddare facciamo lo spin però no Che cadono il loro elemento diciamo si sì. no, non raffreddare non raffreddare questi sono già gli ghiaccio e si li beh li potete stendere facciamo così Ok Dove dovrei andare adesso? Direi no, così Sì grazie, sì, è il tempismo Ovviamente Cos'era? Non so dove indietro No, questo Era stranissimo Non ci credo Taglio Ok, eccoci, siamo ritornati, siamo ritornati qui. Stavolta ho il tempo del up. Uh, cattivo. Che, che cosa c'è? Ah, wow, pure la dall'altra parte. Sono pure dalla sua sbagliata. la vera mai scritto. io sono la prima volta che sono andato nel, nel lato giusto si sì, è bravo non serve io non farlo. ci riesci vabbè allora ritorna lì ora Devo fare. Anche tanto. Devi, devi andare dal boss come <ride> devi fare il giro non tutto eh, può essere velocizzato. Non faccio buio. Uccidilo buio. E ora... Che Ah, grazie. Era molto aspettabile, lo sai? Aspetta. No, aspetta. Basta che sali e poi fai si sì, vabbè fammi, fammi saltare quando scende tu salta evita l'onda tutto e fai la pinguetta sull'uso mm -hmm. tutto qui sì. E si sì. ora tipo non andava dall'altra parte della mappa e, e, e si sì, basta tutto qui cioè se è staccato si è rimesso si è staccato si è rimesso tre volte ok chiudiamo la mappa così Marco non inizia a rompere sì. Quasi 50 su 242. Uh, un nuovo capitolo del libro. Di sicuro lo leggeremo adesso. Ehi, hey, ma sono 121, sta zitto. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa possiamo prendere adesso. Okay. Strada di lava nel regno del regno Ah si sì, vabbè, questa è la parte con la lava. Poi mi sa che apare una una cometa. Wow, c'è un film di energia. Non salvare il gioco Perché dovrei salvarlo? Mario, pazzano come solo tu sei fatti. Oddio, la telecamera. Il diavolo ha deciso che la telecamera così fosse una buona idea. Cioè, guarda, non si capisce niente. Io vado giù e quello non va giù. Ah, giusto. Ecco perché stavo dicendo... Io. Vai Cosa? No, no, no, no. Ai oh! Oh mio dio! Niente sono sparite. Al volo, l'ho Mamma mia, quanto odio queste le manie, vai, vai subito. <ride> che ho fatto secondo te? E perdo il tempo a prendere le stelle manie. Devi far saltare. Ma come? Non mi devi far saltare. no, sì, mi hai fatto saltare. È il Ma qui che c'è c'entra il fiore di ghiaccio? Qui è tutto il fuoco, perché dobbiamo portare il fiore di, di ghiaccio? Perché non c'è il fiore di ghiaccio forse? Eh, Nell'altra galassia c'era il fiore di ghiaccio. Perché era di ghiaccio. Questa è la. Ah, qui c'è il fiore di, di erba. Okay. Questa è la stessa della Sia di Spring. Lo so. Okay. E perché non c'è. il fiore di ghiaccio? Penso ah, per te... me l'abbiate capito, no? Yeah. I più stupidi di voi non l'hanno capito. Dico Marco <tipo> Cosa? Cosa? Non ho mario di fuoco che è un programma a tempo ovviamente come poi esiste un gioco platformer il sì, mario di mario. fuoco come poi esiste un, un gioco platformer di mario senza il mario fuoco squat il telecomando per lanciare per... palline squat il telecomando per lanciare palline sì, vabbè, grazie, mi interrompi quello Poi ucciso ucciso da solo Quello è rimasto scioccato. Sono morto. Eh no. Beh, li voglio uccidere Non ti serve fare il giro. <coughs> you say so. Sei <coughs> so. Ho visto i miei doti.. Ah, giusto? Mi so il mio di da parkourista. Marco, mi rallenti. Che cavolo non ti serve a niente lo so ma non mi fa esaltare non so. mi fa esaltare ma mi un po' qui tu, Mario si deve tenere in forno perno ma per... per... vai comunque anche le casse si possono distribuire proprio in fuoco Thank <sighs> you. forza suicidare si, sì, io mi sono suicidato io mi sono suicidato per... Ho fatto male per... accenderlo Perché non riuscivo, cioè è troppo lontano tu invece sei riuscito a farlo rimbalzare non è che l'ho fatto rimbalzare? si, sì, l'ho saltato le l'hai fatto rimbalzare però... sull'altra sull fiamma secondo te ti devo una cosa che è impossibile da prendere senza morire è ovvio che si può fare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 Sono dottor ore di capirmi, non si aggiungono più fire, fire, fire, fire. Okay. ma vai, devi accendere quello, lo scopo, sento già l'odore e vedo anche la comune Stand. La stella. Bravo. Yeah, boys. Yeah! Eh ma veri blu perso! Mi sto un Taglio. No, no, no, no, l'altro lato. Vabbè allora. Non posso uccidere con una gomita ora. Perché? Perché è saltato Ok, eccoci. Andiamo <susurra> da qua. In questo non penso che mi Sì, infatti è imbalza per i fatti suoni l'ho preso uh -huh. uh -huh. okay. e ci credo anzi però io scusate ok eccoci che mm -hmm. speriendo ok let's go. Go, go, let's go! Ipichu Io continuo a sporcare il ministero che ci serve Uno non so ministero, le due non lo fare che ci servono cosa, mi sa so che in questa galassia sì. non c'è una... un cometa. cometa burlona Ci sono Sì, sì Cioè, burlona, no? Oh, oh, oh. È una cosa, come che si chiamano? Oh, le, le galassie... Ciccione Come che si chiamano? Golosone oh. <ride> <ride> Tu sei ciccione! Sto scherzando. Io non sono ciccione! No, mappa! Ah, no, ah, Vabbè, sta, sta qui la cometa! Cometa Le oh, oh, fantasma Le vivete fantasma sono quelle con Cosmo Mario! Sì, lo so, dobbiamo correre allora! Se non ci svuopera! Mm. Corsa fantasma, ringno gente! Let's go. Ok. It's a ok, ok. Cos'è sta roba? Non l'abbiamo ancora fatta. Non puoi E nella terza area Perché ci dà una cosa che non l'abbiamo ancora fatto? Da fare a tempo, pure a tempo tra virgolette. Perché siamo sotto pressione dal tizio che è più veloce. Va bene, proverò a fare. Sì, sempre se Mario non inizia a suicidarsi per fatti suoi. Cioè, fai Mario? Sono so passati problemi di depressione. ok. <ride> Fight me! Oh no, esiste il mio clone, non ha più senso. Il mio okay. clone cosmico. No, <ride> intanto ti arrivano le cosi. Sì, okay, abbiamo un Naruto runner qui, Mario. No, che cosa ho fatto? Ho preso la strada sbagliata. Okay, che ora è più. Intanto è lentissimo, cioè. Ciao P, Uh, l'ho colpito. Sì, se la tocchi ti.. ti crea Crea oppure fa cadere le mie. No, crea. Ok, è troppo lento. Guarda mi corre io, guarda. Il motorino, Mario. Wow, che... Okay. No, Marco non lo E Se ci fa tornare sopra poi è un casino. Ciao Piero! Provaci... No, no, non lo provaci. Non ci provaci. non ci provo. Uh, eh, uh. Ok, una classe che non abbiamo ancora provato a fare. Perché non ho provato. Già eh, sotto pressione per fare una gara. Ok, va bene. Poi okay, okay. la prossima è un po' difficile. Oh no! Il numero degli Stati Uniti è cambiato, adesso non hanno più 50 stati. Ne no, 30 miliardi. Chiediamo la mappa adesso. Vuoi vedere se sta qualche cometa in qualche altra galassia? No. Ah. Questa è l'ultima. è l'ultima e poi ah. non appaiono più. Non lo so. Cioè c'è questa e poi c'è quella. Potrebbe quella essere segreta. qualche altra comunità. C'è cioè, quella segreta. Come segreta, no. Ma la missione segreta. C'è sta roba. Vabbè, la stessa cosa però la devi fare con il fiore di ghiaccio per andare sul fuoco. Oh no. Ma ovviamente tipo le piattaforme sono tipo temporaneamente. Cioè perché si sciolgono giusto. Mario. Non si muove più. È morto. Funziona il Non funziona. Sto Scusolina è un uomo. Vai, collegati. Se riesci a fare qualcosa. Ecco. Collegati. Ok. Ok, dovrebbe funzionare. Sì, non è che dovrebbe funzionare. Ehi, questa non ne aveva certito però, Qualche monetina gustosa. Qua tipo il, il fuoco è in basso, il regno del piacere. Allora, devi fare tutta la prima missione però. Monetina. Con un po' di fuoco. Ok, allora. Prima non ce la strada di là. Ok, devo passare da qua adesso buono grazie qui ci sono i soli di Kirby eh? ti ricordi il quinto mondo sì. l'ottavo? ok il quinto no no no solo l'ottavo sì cioè il, il settimo tecnicamente... Vuoi ti vuoi... andare anzi nei giochi di Kirby il, il livello finale dell'ultimo mondo viene considerato come un mondo a parte tipo il pianeta Roboto Kirby Roboto Uh, come ti spazio? Chi penso che c'è qui? Wow, altre cose da inchiamare Uh, funghetto! Ah, non l'avevo visto io! No, no, no, no, no, no, no, no, grazie Ma come lo fai? Ti posso saltare io? Sì, grazie Ovviamente grazie al senso retorico perché no, non vuoi farlo più posso morire vedi? aspetta di farmi saltare vai con l'ippocombi veloce nooo! No! No! No! ah non mi fai saltare ti faccio saltare così non puoi no in casino sì, solo le cose se mi fai saltare io so quello che sto facendo <ride> Cos'è cosa è successo? Perché mi sono portato a presso il tizio io fungo vabbè dovrei averlo qua credo che okay, dov'è il, il fiore di fuoco? lì, dov'è per, come facevi a sapere che c'era un fiore di fuoco? c'era una torcia che <ride> okay, resto qui, non faccio nessun ground pound, potrei pentirmi ora fuga Poi tecnicamente la... potresti già andare lì dal fiore di fuoco No, non you. ti serve che okay, qui dovrei essere al sicuro Marco, basta, ti prego, non mi devi far saltare Te l'ho già detto Sì, vabbè Ma attento che questa viene coperta del tutto Moneta qui no questa no, tu tanto sono tutti inutili come facciamo? a ah. te oh, via via via spinciolti non, non funziona la se lo blocco e tu fai una piruetta forse si.. Sì. No, si sì. vuole sì, sì. si muovono. Cosa so, quella frattura lì nel muro? Oh via via via. Siete de dell'infanzia hanno combattuto con la lava Tanto non c'è il boss quindi non un... lo so ma io voglio il eh. mi piace è gustoso Pi -pi -pi -pi. dovevo andare ah giusto marco smettila mi rallenti così adesso un attimo no, no, no. potrei sopravvivere di sopravvivere nel mondo di ghiaccio dove sarà meglio Sì. Le sono toccata lì! No, no, scosso Però ero vicino che non si è visto. Ora ecco. ho solo tre di vita, ti rendi conto? No. Invece devo questa. <ride> <ride> Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo piangendo, lol, bim, bim, bim, bim. lol LOL. lol, lol. Lollo Lollo Lollo c'è Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo un mini Lollo Lollo Lollo Lollo Che Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo Lollo No, no, <ride> che cosa, che cosa c'è? Ciao E eccoci qua. Questo è lo sprint finale. Ciao, possiamo No. Attento Boom, tutto un fianco. Si pensi che mi stavi... E? la non hai le Lo so. Oh, che bello parla. Mm. Che, che belli. I suoni che si sentono fuori dalla porta. Sì.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 Stella segreta di, del tuo luna. Del tuo lume. <ride> allora vediamo. Ah guarda la prima. Sì, io so già dov'è, quindi non ci devo... Montagne glaciere. Le nostre monete sono 007. Ok, e a chi dovrebbe interessare? A me. No, a nessuno. Quindi dov'è la stella segreta? tu? Per ora continua normalmente. Ok, continua normalmente. Possiamo tagliare fino a quando non arriviamo al punto. Che no, subito. mi dispiace. Penguin. Let's go. No, non sto facendo un esercizio, sto cercando di prendere delle stelle che valgono più di tutto l'universo messo insieme. Che potrebbero salvare l'universo. È schifo. Tu, devi, schifo. tu non devi fare rumori e devi dire burpo Non fare burto, puoi dire burto. <ride> <ride> bira, <ride> bira, a quello gli bira, è venuto tipo... un infarto tipo lui il muoto e arriva lui ok si sì, si sì, ci dice la stessa cosa mi sono spucato davanti così tipo her Johnny e lui Mario quel lupo cattivo in, in italiano si abbiamo preso her Johnny oh Ok, quindi dove vanno? Eh, continua normalmente, prendi il, il coso di ghiaccio e dove poi dove sono i tuoi poi? stavo tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi hai visto prima tuoi una... no, sopra tuoi tuoi tuoi tuoi tuoi la tuoi la ma si? lì c'è una piattaforma sopra, devi andare well shice ok, stiamo qui mm. sto stasperando tutto vai no, no, no, no ho sbagliato hai sbagliato ora devi ritornare indietro perchè sei il scemo No you fare nulla Wow! That's classic okay. no? ci proviamo adesso Ok lì dove stai tornato vedi quella la piattaforma sali sopra No perché sono i sono schifosi Ti puoi uscire un buon salto I hate myself Aspetta, e se passato hai girato la mano o la prossima esce yeah. il tuo acqua? smettiamo sono yeah. ti, ho ti ho fermato mm. Se lo prendeva al volo volevo un euro Da parte di tutti gli iscritti mm. Mm. Sono bella mm. 51 euro No, 43 Sì, fermo lì e un iscritto sei tu, quindi, non quindi 42 no, io do un euro da solo, così ci vanno. <ride> non ci guarda da niente e almeno hai visto la piattaforma che avevo fatto sotto come è salvato beh ti puoi comprare Mitopia ce l'hai tu, perché non vuoi <ride> Perché non salva? No, abbiamo, abbiamo comprato Mitopia no. ho comprato io perché lui è povero non, sborsi, no non vuole sborsare nulla. No, stavo per prendere al volo in caduta. Sai che bello. Ora so, lo so. Non so nulla. Ora lo sai. So. Ah, mio dio. dio. Perché? Perché? io ora fai un salto decente è impossibile devo, devo fare per forza il salto di taglio no non tagliamo Sì, tagliamo iii Sì. Tagliamo. ci siamo sì. riusciti sì, sì. e ora ci serviva ancora il fiore di ghiaccio <ride> ci pensi è scaduto troppo presto l'effetto ora ci serve quello di faglia guarda se ci se, se muoio oppure fallisco qualche cosa e devo ricominciare tutto non lo ripeto quello era inutile ci sono uomini Sì, vabbè, questo non ce la per un Poi ti serve di nuovo il uscire di forte. No, ma Questo stupido cosa aspetta? Non uccidere, che lo voglio calpestare quello. i suoi soldi. non oh, fermare. È difficilissimo no. da uccidere. Tu dici? È un barco di... Allora. Smece sprecare quei dannatissimi... Astroschrei, quelle dannatissime... <ride> ok, <andiamo ride> a me ti farei partire da qua. Due sono le cose che non devi fare, sprecare la sua e farmi saltare, ok? È tanto difficile da capire. Uh -uh. Ah ah. Ah ah vuol dire no. Uh. Uh -uh. Muori tu. Però uh -uh. eh. pure vuol dire sì. Uh -uh. Alla domanda, hai capito? Uh -uh. Uh -uh. Non farlo Marco Ti ho detto di non farlo Perché l'hai fatto? Papà, sei morto Ecco perché tu Perché ah, sei morto Padre, Non bloccare le pietre Non blocco lì, Non bloccare le pietre Non camera. le bloccare proprio Fermo, lasciale al massimo blocca quella dietro di me che sta per arrivare. Ma nemmeno. Ha! You are there! Mm. attimo okay, voglio vedere cosa succede se si scorre. Esploma che cosa deve succedere? Okay, vederle esplode. Yeah! Cogliandoli! su un vita dai ah c'è l'altro se ti toccano muori cosa no detto che se ti toccano muori non più sono morti loro adesso Vai, vai, farlo passare. Wow, dovevi partire da sotto sotto. Grazie gioco. Molto utile. Non bloccarlo. Vedi, hai guadagnato una vita. ti se ne frega delle vite. dovrei fare. Aspetta. Sì, vabbè, dai, però. Cioè, mi ha preso da sotto, non è giusto. Cacchio. Mi sa che sì, ma... Chiamiamo il 118. <ride> Lascialo. Lascialo, lo Sono andato tutti... lì all'uscita. All <ride> oh, alleluia. E o mo. No! via, via, Prendi, prendi prendilo. prendilo! Lo so, non posso, c'è cioè quello schifo in mezzo. Lo so a girarlo. Fermalo, bravo. A girarlo. Ok. No, tu se mi prendeva gli lancia una ciabatta calma fermalo fermalo Marco cioè quando devi fermarli non li fermi mai dove vado? dove vado dove, dove so pensavo, pensavo stavano delle piattaforme vuoi morire oppure vuoi continuare qui credo che se muori non vuoi se muoio mi fai ripartire da solo. vai vai si sì, vabbè tanto ora non ho più nessun timer fuori lo ornitore e c'ho anche dei buoni a quel coso deve morire okay? bloccalo, ti prego dove devo andare? devi fare lo schianto a parete con questi... tu continua a bloccando tanto non ci arrivo perché? si, sì, tanto non ci arriva tanto le ultime parole famose vai e eh, vabbè no no no questa parte è velocizzata per forza Non posso velocizzare Perché? Non posso Da quando? Da quando ho cambiato computer Blocca, Blocca. Blocca. Hai un lavoro adesso, un bloccato Blocca. Alleluia Ora, la, ora oh, me ne Blocca. vado Blocca. Guarda com'è alto sto robo. Ah, Alleluia Diamo una sbrigata alla prossima galassia. Non penso Non l'apriamo. No, sembra... non l'apriamo. No, no, no. Un bozzi, nuova galassia. Quindi nella prossima parte andremo alla galassia numero 29? Quant'era? 29? Uh, vabbè, non è il numero, il numero sì, lo lo di stelle so. di cui hai bisogno. Diciamo, lo so. 29, è? sì. Quindi adesso trovate il video precedente e quello successivo sia stato caricato. Mentre a sinistra la playlist con tutti gli episodi della serie. Non ci vediamo alla prossima. Ciao. Ole. Ciao, iscrivetevi.